Ciao amici, oggi faremo un rotolo di patate veramente gustoso, semplice, veloce ma saporito. Seguite il video! Eccomi qui alle prese con le patate, ne ho fatte bollire circa un chilo e le schiaccio tipo purea. Eh, gli ingredienti li trovate nell'info box qui sotto. Ecco, ed ora è arrivato il momento di aggiungere le uova, due, poi aggiungo ancora un po' di sale e del pepe. 3 cucchiai di pane grattugiato per amalgamare il tutto e mischio bene. Ora ho preso la teglia del forno, ho messo la carta forno, ci ho messo dell'olio e spalmo bene l'olio, me lo spalmo anche nelle mani così l'impasto non mi si appiccica. Dopo aver messo l'olio metto anche ancora del pane grattugiato, più o meno 3, 4, 5 cucchiai, vedete voi? Comunque deve essere abbastanza abbondante, vedete quante ne metto? ora è il momento di stendere il nostro impasto le patate stendetelo bene in questo modo poi aggiungete della mortadella coprite bene di mortadella mettete ancora della scamorza affumicata ed è arrivato anche il momento di arrotolare quindi con la carta forno mi aiuto e cerco di fare un rotolo piano piano, ma vedrete ci riuscirete benissimo. Verrà un rotolo meraviglioso! Con la punta di un coltello faccio questa incisione in questo modo, giusto per abbellirlo un po', e poi in forno per una trentina di minuti a 180. Gradi eccolo qui il rotolo appena sfornato vi assicuro che c'è un profumo e buonissimo se lo fate mandatemi le foto su instagram trovate il link qua sotto e anche qui in descrizione ciao e al prossimo video ciao